Live Social di nuovo in onda, cari amici di Live Social, sempre qui su Radio News 24. Allora andiamo a salutare Maria Domenica di Imperio che è con noi in collegamento telefonico. Ciao, Maria, salve, buongiorno, come sta? Tutto bene, tutto bene, grazie, Maria. Spero anche tu. Ecco, andiamo a parlare della tua enoteca. Raccontaci un po' la sua storia, come nasce, da quanto siete attivi e cosa state facendo in questo momento, Maria. La nostra enoteca nasce quasi vent'anni fa perché volevamo rimanere nei paesi di origine a Lauria. E Quindi abbiamo pensato a che facciamo e a che non facciamo e ci siamo messi a lavorare nel mondo del frutto e del vino. Con il tempo abbiamo costruito due enoteche, una a Lauria Piazza San Giacomo e l'altra a Ceglione stabile a Brindisi e abbiamo un tito online che in questo periodo ci sta aiutando molto a lavorare. Beh immagino, ecco, come la state affrontando questa quarantena Maria? La quarantena non è facile, non è facile dal punto di vista morale e lavorativo, però il sito che si chiama www.lacompagniarescavatatti.com ci ha aiutato molto e poi abbiamo avuto anche molto sostegno da amici e conoscenti fuori che hanno fatto l'ordine sul sito e quindi è arrivato comodamente a casa. Quindi state lavorando poi... con le consegne a domicilio Maria? Sì, tramite il Corriere e poi sull'auria sul come ci dice la legge, perché stiamo seguendo le norme, essendo paesi con persone molto anziane, ci occupiamo anche di, di portare le cose a casa, sempre rispettando le norme e le regole. Stiamo certo, certo. Così. Quali tipi di prodotti state consegnando, Maria? Al momento c'è richiesta di vino e di pasta. Le paste, vabbè, che se le noi, sono di, di piccoli produttori, di piccole aziende però le persone stanno, uh, dando, ci stanno sia dando una mano per farci lavorare che, che stando a casa si stanno dedicando di più all'utilizzo di un buon bicchiere di vino o all'utilizzo di, di paste, di ecco, farine Ecco, così per curiosità, Maria, qual è il vino che sta andando di più in quarantena? Da noi stanno prediligendo i vini del posto, quindi l'Aglianico, nelle note invece a Cegli, Primitivo, Negramaro, questi sono i vini. Beh, il Negramaro sicuramente è un ottimo vino ecco, da tavola e anche da degustazione. Sì, sì, sì. E poi vabbè, adesso che siamo proprio sotto Pasqua, la gente sceglie un po' di pollicine. L'aspetto bello è che si sta scegliendo il prodotto italiano. C'era già questa usanza, ma in questo periodo si sta prediligendo molto il prodotto italiano. Che mi la sembra anche giusto. Buon... Sì, sì, sì. La gente sta percependo i messaggi che arrivano da... Dalla televisione, È un momento Berati. sicuramente che ci sta aiutando a crescere a tutti quanti, ad acquisire più consapevolezza. Maria, ecco, eh, voi trattate sia vino biologico che vino, che vino classico, giusto? Commerciale? Sì, trattiamo vino commerciale, trattiamo i biologici, trattiamo i vini naturali. Tutto quello che il mercato italiano ci, ci mette a disposizione cerchiamo di, di, di trattarlo e di portarlo a conoscenza delle persone il mondo del vino è affascinante anche per questo perché di fronte ad una bottiglia di vino si ha la possibilità di parlare, di confrontarsi di, di fare dei paragoni cioè è un bel mondo il mondo del vino beh certo tante... a me piace tanto a meno, a meno berlo mi piace molto Maria <ride> che vino preferisci? Io sono per il vino rosso, ecco, sono per rosso, rossi intensi tipo eh, Brunello di Moltancino, ecco, mi piace molto il Sassicaia, mi piace molto l'Amarone, ah! mi, mi piace molto il bruciato, il mio vino preferito in questo momento è il bruciato Maria. Sì, da qua ne vendiamo poco però sì. È molto buono, è un vino che è di fascia media, ecco come prezzo, però per il prezzo che ha è un vino sicur sicuramente ottimo almeno dal mio punto di vista. Ma i vini italiani permettono di la varietà di prezzo, la permettono molto. Beh oggi con 6-7 euro, ecco che non dico 3, ma con 6-7 si va a prendere un vino importante che è molto piacevole sì, da bere. Si prende una buona bottiglia di vino e comunque ti dà la possibilità a piccole realtà comunque di andare avanti e, di, e di, di lavorare. Noi abbiamo sempre... i grandi nomi li devi avere, se hai un e se hai un sito, i grandi nomi li devi avere sono anche dei, dei prodotti di eccellenza però con 7-8 euro si prendono dei buoni vini, certo, come avrai oh. sentito io sono viziato purtroppo ho un papà intenditore quindi mi ha cresciuto con vini buoni ecco, quindi non mi accontento, eh, bene, papà, non, non mi accontento di vinelli Maria purtroppo siamo in, in chiusura vuoi dare i tuoi riferimenti una pagina web o social e un numero di telefono per farti contattare e conoscere? sì, allora la pagina web è www.compagnia.com sui social facebook instagram ci trovano con il nome la compagnia del cavatappi e il numero di telefono è 349 6343 174 benissimo io allora ringrazio maria domenica di imperio della compagnia del cavatappi e ti auguro un buon proseguimento e tanti auguri per pasqua maria grazie auguroni a voi e prudenza state attenti e auguroni auguroni certo certo ciao maria ciao grazie grazie mille Live Social torna tra poco con nuove interviste e nuove storie. Live Social